Buonasera a tutti, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti a Un Caffè con Ecchio. Questa mia rubrica, molto rapida in realtà, insomma cerco di fare dei video abbastanza brevi, ma bella carica, bella condensata di eh, insegnamenti magici ed esoterici, ma anche di pratiche, perché eh, la pratica, metterci le mani, metterci la bocca, se c'è da pronunciare, vi darà sempre quella conoscenza diretta che nessun libro e nessun insegnamento orale vi potrà mai trasmettere. Uh, questa sera uh, c'è molto da lavorare tra poco, però mi sono comunque preso questo tempo perché vi avevo promesso che oggi facevamo un caffè con Ecchio. Parliamo di una parola, di una parola molto famosa, famosissima eh, fin dai tempi del Medioevo ma anche prima, 1200 in poi, fece uno scalpore enorme, e moltissimi la utilizzavano anche perché aveva addirittura delle proprietà, eh, beh, oggi diremmo medicinali, nel senso che se saputa usare nella giusta maniera la febbre andava via, ecco perché la cosa si diffuse moltissimo. La parola in questione è abracadabra, tra l'altro viene utilizzata anche negli spettacoli da, da palcoscenico, no? Di prestidigitazione, eccetera, ma eh, quello che mi piacerebbe fare stasera insieme a voi è spiegarvi i segreti di questa parola, segreti che non trovate in nessun libro, di sicuro, eh, perché sono molto pratici e solo se uno è dentro al settore li sa, altrimenti non, non vengono di solito divulgati. Io stesso non ho preso queste conoscenze da qualche libro e non solo mi piacerebbe veramente insegnarvi a usare questa parola come una vera e propria formula magica. Di fatto, abracadabra appartiene a quelle formule magiche che vengono chiamate vox magiche, nel senso che eh, sono delle parole che non hanno un intrinseco significato. Quindi, formule magiche esistono di tante tipologie, ad esempio una formula magica che ha significato, quindi una formula, anche perché no, in italiano, detta bene, eh, ha un significato. In questo caso noi potevamo, possiamo tranquillamente dire che detta così non ha significato però naturalmente ha delle origini molto molto lampanti e eh, ci possono aiutare assolutamente a capire per cosa utilizzarla e iniziare a vederne le proprietà magiche. Io mi sono scritto 3-4 eh, righe per illustrarvi un secondo le origini di questa parola, va bene? Anzitutto è abracadabra, ok? Sempre l'accento è sull'ultima Uh, sillaba, però in questo caso proprio sull'ultima lettera, abracadabra, non è abracadabra. Vi uh, ho trovato alcune mh, origini di questa parola, tutte valide di fatto, no? Allora, in aramaico si dice bara che adaverà, vuol dire creò con daverà, la parola, adaverà. Uh, quindi attenzione però a cosa vi dico Creò con la parola, però allo stesso tempo c'è una frase che è da Quindi um, sarebbe sparisci con la parola, con questa parola, sparisci Quindi già si vede che da un lato è creò con la parola, dall'altro è sparisce con la parola Altre frasi che vi ho trovato in ebraico, ce ne sono molte di, di similitudini molto affini, ma a veracha daberah. quindi pronuncia eh, daverà, no? La benedizione, a veracha, è un altro significato, la, la benedizione pronuncia. E anche qua c'è a dabra, quindi... Uh, abbarà sarebbe vola, capito? Come queste parole, vola via come queste parole. E Abadak ed abbarà diminuisci, ok? Come queste parole. Quindi vedete, c'è sia il significato, questa è la prima cosa importante da capire, abbiamo un po' sempre, addirittura in alcune versioni arabe avevo trovato aberet ad abbarà, per esempio, che mh, si tratta di, di fulminare qualcosa, capito? Un fulmine fino a quando non è morta, addirittura. E, mh, ci sarebbe anche una versione cristiana, però secondo me è un pochino forzata, ma ve la dico lo stesso per conoscenza vostra, Ab, Ruach, Daber. Eh, Ab sarebbe il padre, Ruach è lo spirito e Daber è la parola, quindi sarebbe il figlio, no? Cioè quello che si direbbe padre, figlio e spirito santo ma secondo me è un pochino forzata però vedete anche questo proprio per il, la, il famoso uso che ne fu fatto in, nei secoli passati è molto importante capire questa cosa e, quindi la cosa principale adesso da, da aver capito è questa duplice funzione della parola uh, magica della formula cioè mh, una funzione che crea quindi che dà origine, che crea la benedizione, creo con le mie parole, no? E invece la funzione opposta che distrugge, proprio con un fulmine, oppure distrugge nel senso diminuisce, no? Oppure scioglie, come queste parole, ok? E infatti eh, la parola eh, veniva usata, come vi stavo spiegando, anche contro la febbre, quindi per diminuire una cosa. Ma passiamo adesso subito agli insegnamenti veri, magici, quelli proprio esoterici. E per questo ci aiutiamo con la mia lavagna. Allora, io ho scritto, mi metto di qua, io ho scritto la parola, ok? Eh, fate attenzione, allora, io per comodità di tutti quanti ho scritto tutto in caratteri nostri. Mh? perché così ci capiamo, così lo leggiamo tutti, però sappiate che se ci dovete fare talismano, eh, come adesso vi illustro piano piano, mm, questi sono i caratteri ebraici e il talismano va fatto con le lettere ebraiche, va bene? Quindi ecco perché vi ho assolutamente messo anche questo, vedete? Dalla A, mm, dunque se non ci leggete bene, le, eh, le, ecco, ecco da qui, vi metto da qui si parte andando in là, va bene? E perché si scrive da destra a sinistra: Alef, bet, resh, alef, kaf, alef, dalet, alef, bet, resh, alef. Non è niente di impossibile. Se dovete scrivere un talismano, con uh, le, muovendo le forze come adesso vi spiego um, semplicemente voi traducete pari pari ogni eh, lettera con la lettera ebraica no, non è, è assolutamente difficile se proprio volete andare andate su Google cercate come si scrivono ma ve l'ho già messo abbastanza bene qua va bene? ecco perché vi ho messo lì, il primo esempio allora, signori quello che vi ho messo qua ci aiuta a vedere il potere di questa formula magica, ci aiuta assolutamente a capire come si apre quando viene pronunciata e soprattutto quale combinazione scegliere per l'effetto desiderato. Di fatto faremo due incontri su questa parola, questo qui è il successivo. Nel successivo vi insegno proprio come si fa un talismano in maniera magica. Qui vi insegno prima di tutto una panoramica sulla parola, come vi sto facendo. Vi insegno a usarla come formula magica. E poi, naturalmente, i più ardui di voi, i più audaci che mettono 2 più 2, si fanno anche il talismano senza problemi. Allora, vedete, è un'emanazione luminosa, in pratica, no? Ecco, l'emanazione luminosa noi adesso andiamo a vederla meglio. Eh, anzitutto, com'è che si legge? Si legge sempre dall'alto verso il basso. Gli antichi dicevano nel verso della pioggia. La pioggia, anche queste, vedete, non è che si legano dal basso, no. No. Dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso, come se piovesse, perché questa, questa formula magica è molto potente, eh? vi avverto. Funziona alla grande se iniziate e imparate come si attiva. Veramente, avrete dei risultati, perché è molto potente. Non ho capito se è potente per la combinazione o perché è stata molto usata, o, o, la, o la somma delle due, ma è molto potente. Vi spiego. Uh, dobbiamo andare adesso a vedere le polarità, va bene? Allora, anzitutto vedete che in queste due che abbiamo, superiori, uh, il primo, la prima polarità è sicuramente un più. Ve lo scrivo qua. Più e anche qua. Più. Va bene? Perché? E, e, e qui naturalmente abbiamo un meno e qui anche un meno per quale motivo perché come vedete qui si parte da una lettera la a e poi si forma la parola ab abra bra bra bra cadabra poi ve lo insegno si pronuncia così e qui è uguale va bene, sempre da una lettera si apre, lo vedete che si apre, quindi il movimento di queste due è un movimento crescendo, è un, un movimento costruzione, creazione, lo vedete? È un movimento che crea, assolutamente, e quindi mettiamo segno più. Questo, vedete, è il contrario, si parte comunque dalla parola intera e decresce, quindi Vedete, diminuisce, lo vedete la duplice funzione che vi avevo trovato nelle origini no? della parola. Prendiamo un po' di caffè. Quindi ecco perché abbiamo messo questa prima polarità. Adesso ci serve la seconda polarità. E metteremo qua un più, qua un meno, qua un più un meno. Perché? Perché qui è vero che in entrambi i casi cresce, crea, il suono crea, però qui si va nel verso della parola, a, vedete, ab, abr, abra, si va nel senso della parola, quindi nel senso positivo della parola, più. Qui invece è vero che è sempre una forma di creazione, però, come vedete, la parola... Si prende al contrario, cioè si parte dalla fine e si arriva all'inizio, vedete? A, RA, BRA, ABRA, DABRA, ADABRA, CADABRA, ACADABRA, va bene? Così è, eh? e come capite, sempre qua si parla nella scienza, si rispetta la scienza delle lettere che sempre la parola finale è ABRACADABRA, e anche qua, ABRACADABRA, va bene? Questo è importante, quindi avete visto che si parte però all'inverso della parola e quindi mettiamo meno. Qui è lo stesso discorso identico, abracadabra, abracadabra, abracadabra, abracadabra, si sta andando in una decrescita però sempre seguendo la parola nell'ordine giusto, quindi più. Qui abracadabra, bracadabra, racadabra, acadabra, va bene? E fino a finire A. Qui si va nell'ordine inverso, capite? Perché si toglie, si dovrebbe togliere dalla fine. Invece no, si toglie dall'inizio. Ed ecco perché il nostro segno è meno. Abbiamo trovato in questa maniera il flusso degli elementi in cui questo risveglierà il fuoco, questo risveglierà l'aria, questo risveglierà l'acqua, questo risveglierà la Terra. I nostri quattro elementi sono compiuti e che succede? Succede che adesso vi spiego rapidissimamente come è che si lancia questa formula, perché le formule sono dei condensati di, di, di tecnologia in cui tu ci puoi far scorrere un'intenzione. Funziona così. Mm, questo, associandovelo agli elementi, vi faccio capire proprio mm, il loro uso in realtà. Perché? Per esempio, questo qui è fuoco, state attenti perché naturalmente se andate a pronunciare esattamente tutte le righe in questa maniera qua, voi aumenterete, nell'intenzione che state pensando, il fuoco. Quindi, per esempio, potreste farlo in un... La prima cosa che mi viene in mente è la passione tra due persone, ok? La pronuncia. La pronuncia è sempre con l'accento sull'ultima lettera. Quindi, a, ab, abr, abra, abrac, abrac, abracad, abracadà, abracadab, abracadabra. Va bene? Sempre sull'ultima lettera. Mentre... Con la bocca, pronunciate velocemente, senza interruzioni e senza errori, l'intera creazione della formula con l'intenzione, quindi nei piani sottili del pensiero, dell'emozione, voi vi calibrate e vi fermate sulla vostra intenzione. Quindi, per esempio, se io devo dar fuoco a un'idea, a un progetto, capito? Accenderlo. Uh, questa qui è aria, quindi se mi servono i pensieri, se mi serve un'ondata di ispirazione, perché no? Se mi serve uh, la leggerezza in qualcosa che è troppo pesante. Mh? Questa è l'acqua, questa è utilissima se dovete spengerlo il fuoco. È vero, è utilissima anche per far fluire una cosa nella vostra vita, qualcosa che si è intoppato lo fate fluire... Mh? Però è anche utile spesso perché spenge questo, spenge il fuoco. Quindi abracadabra, bracadabra, racadabra, acadabra, cadabra", cadabra, adabra, dabra, abra", abra, bra, ra, a. Ed è spento. Questo um, si utilizza, per esempio, sulle alte temperature della febbre perché quando uno ha la febbre anche piuttosto alta è come se ci avesse tanto fuoco, quindi quale uso? Ovviamente questo qua, va bene? Eh, questa è terra se c'è bisogno di concretizzare invece qualcosa, cioè se le cose sono troppo campate in aria, sono troppo sulle nuvole, mi sono spiegato, se sono troppo eh, teoriche ma non riuscite mai a concretizzare, quante volte si dice io vado a destra e a sinistra, di qua e di là, ma non riesco mai a concretizzare, vero o no? Eh, questa è la formula di suono adatta per utilizzarla, va bene? Vi faccio un esempio, pensate un esempio concreto, va bene? Ascoltatemi come si lancia, perché questa va lanciata, punto e basta. Pensate concretamente al vostro progetto che volete manifestare, realizzare. Concretamente deve esserci dei dettagli in questo progetto, deve esserci uno scopo ben definito per esempio voglio diventare ricco non è niente nella magia non è nemmeno un'intenzione non è niente dovete avere un bel progettino che lo lanciate e lo mettete qua dentro va bene ecco questo progetto lo prima di tutto col pensiero lo fissate seconda cosa con l'emozione sentite quanto sarebbe bello averlo manifestato è già lì che è aperto che funziona io questa qui l'ho usata, questa qui, proprio questa qui, la usai per aprire un negozio. Solo questa funzionò alla grande. Trovai tutte le risorse che mi servivano e aprì il negozio. Quindi mh, queste cose, se voi le sapete fare, funzionano. Allora, questo progetto nei pensieri, in Brià, voi avete il progetto ben chiaro. In, in, in Yezirà, voi avete l'emozione. Dovete avere anche l'emozione di sentire questo progetto bello e realizzato. L'ultima cosa, la pronuncia. La pronuncia è assia, che però, grazie a, a, a, alle lettere no? uh, divine, quindi alla combinazione divina, vi connette anche al piano divino, a zilut. Quindi voi, con la parola, iniziate una specie di pratica con cui ripetete questo continuamente. Fino a quanto, fino a quando non sentite che, um, che è sufficiente. A volte si ripete per 10 volte, a volte si ripete per 20 volte, capito? Non importa che uno sta lì uh, mille volte. Dovete solo dare questo input al progetto che non è ancora manifestato e voi gli date la terra. Così funziona. E, um, vi dicevo che tutto ciò può essere anche um, messo in un talismano. Naturalmente in un talismano funziona bene perché poi il talismano vi rimane emanatore di tutto quanto. Mm, come si fa? Allora, dovete semplicemente prendere uno di questi, però lo scrivete con le lettere sacre de de dell'alfabeto ebraico, mm, e poi in un piccolo rituale, non importa che sia chissà cosa, accendete un po' di incenso per fumigare la stanza, no? Uh, fumigate anche questo piccolo talismano Basta che lo fate su carta eh? Non importano chissà qualità, quali materiali Lo potete fare su carta Cosa succede però? Da un lato fate questo qui con lettere ebraiche che Quindi vi verrà al contrario Per esempio Se voi fate Aleph in cima Va bene? Se la seconda Ab Ovviamente Alef è qui eb è qua ci Sono stato chiaro? Abr Aleph è qui, bet è qui, resce è qui, sono stato chiaro. Cioè, questo qui, vedete, vi viene come talismano, viene così, ok? Non lo vedrete con la a qui, ma lo vedrete con la a di là. Eccolo qua, ok? Bene, detto questo, quindi, da un lato del talismano, voi quando lo scrivete, ci mettete questo. Ma dall'altro ci scrivete esattamente, proprio in italiano, il progetto o comunque il target, va bene, di questa carica eh, magica che voi volete dare, va bene? E quindi, ehm, grazie a questo, il vostro, la vostra idea, il vostro progetto, il vostro rapporto, il vostro... Ricordatevi che gli state infondendo, veramente, come una specie di tecnologia spirituale, l'elemento a cui queste combinazioni corrispondono. Sono stato chiaro, no? Ehm, stateci attenti, cioè studiate bene magari quale elemento vi serve di più, ok? Se vi serve diminuire, eccetera, oppure vi serve aumentare, e... Penso che vi ho detto tutto. Naturalmente lo terrete tra le mani, questo amuleto, che lo, lo trasformate un attimo in talismano. Nel prossimo episodio vi faccio vedere esattamente come si fa, eh? però già adesso potreste farlo, capito? Basta che lo tenete vicino alla, alla vostra bocca e iniziate a, a pronunciarci eh, tante volte, in modo che il fiato lo tocca, ci pronunciate tante volte l'intera formula magica. Allora sì, lo sentirete, a un certo punto il talismano non lo potete più eh, impregnare di nulla, cioè è come se è saturo. Voi a un certo punto sentirete che è saturo. Quello è il momento esatto in cui il talismano è pronto. Ve lo mettete al collo, nascosto, in modo che non si veda in giro, e è completamente a posto. Mm, quindi avete capito due cose, o lo mettete talismanico, se preferite, oppure lo lanciate proprio come formula magica. E come formula magica potete lanciarla diverse volte e potete anche farvi un ciclo, per esempio, di una settimana, capito? Sette sere, voi vi mettete lì, accendete una candela, accendete un incenso, vi rilassate un po'. Poi, uno, bria, il pensiero. Quindi, penso esattamente al progetto. Due, e l'emozione. Io mi emoziono un secondo affinché il progetto è già realizzato. Come è bello che è realizzato. Tre... La formula magica, come fosse un, una macchina a cui tu le fai passare questa intenzione. Però mi raccomando, l'intenzione deve essere bella, precisa e coagulata nei piani, altrimenti non può funzionare niente, perché cosa enfatizza se non c'è niente da enfatizzare, no? L'ultima combinazione è quella che vedete qua. Quella che vedete qua, che sarebbe quella, ma facciamo un simbolo abbastanza famoso, diciamo così, Sarebbe quella dello spirito o della uh, quintessenza o come vi pare a voi, va bene? Allora, naturalmente, vedete che questa qui, ora, ora mi capite perché avete imparato, questa sarà la polarità positiva o negativa? Positiva. E, mentre l'altra sarà negativa, va bene? Perché questa cresce, crea, questa diminuisce, distrugge. Sinceramente parlando, carissimi amici, questa è la combinazione che io vi consiglio di più di tutte quante perché è una combinazione bellissima, equilibrata, non vi creerà mai nessun danno, nessun disturbo, nessuno squilibrio e va veramente a toccare quello che c'è da toccare, punto e basta, capito? Se, eh, quindi, mh, per dire, se volete aumentare eh, il fuoco di qualcosa... Se prima gli date lo spirito questo a kad akad rakadab brakadabr abrakadabra e poi partite con il fuoco a ab avr abra eccetera, va bene? Quindi mh, sinceramente questo dello spirito equilibra tutto quanto. Quindi eh, mettere un elemento sotto la tutela del quinto elemento, diciamo così, è esattamente la cosa più equilibrata da fare, va bene? Non vi posso dire di non usare mai direttamente questi qui e basta, perché io stesso lo faccio e, e, e funziona così, è chiaro. Ovviamente di spengere uso l'acqua, punto e basta. Però se volete mettere, capito, la tutela sotto un equilibrio proprio, no? Del tipo, io voglio spengere, ma voglio che si spenga nel modo più equilibrato, nel modo più delicato, nel modo più giusto... E ricordatevi che potete fare questa combinazione. Non solo, ma questo dello spirito potete usarlo semplicemente da solo. E quindi, per esempio, io vi dicevo che questo qui è ottimo per la febbre. Quando è alta, alta, alta, capito? Si, si può fare sia talismano che formula. È uguale, è stessa cosa. Toccate la testa della persona e cosa fate lì? Ma è normale. intenzione quindi, in bria, voi mettete il pensiero. Voglio che la febbre cali in Yesirah. Se non ce lo mettete, non funziona. Eh? In Yesirah ci mettete l'emozione e quindi l'emozione della cosa già realizzata. Quindi, come sta bene la persona? Che meraviglia che la febbre non c'è più. Ma guarda che serenità che la febbre non c'è più. L'emozione vi deve sorgere: e emozione. Se non c'è l'emozione, non c'è Yesirah. L'avete saltato. E, e quando avete questo, sarà questione di un minuto, due minuti per caricare questa cosa che vi ho detto mano sopra la testa e pronunciate questo la febbre scende ma io spessissimo ho utilizzato questo perché questo invece serve veramente per aiutare a diminuire il potere di una malattia oppure proprio di un'influenza di un raffreddore mi sono spiegato cioè questo qui diminuisce chiaro se uno ha la febbre a 39 mi capito è un po quasi di urgenza però questo invece è meraviglioso e questo va proprio a diminuire completamente, capito? Se io sto pensando alla, a, al suo male di questo momento, per esempio all'influenza all'influencer raffreddore, ci penso, l'emozione è quella che tutto è risolto, la bellezza, il naso libero, eccetera, e poi parto con la formula, mi sono spiegato cosa sto dicendo, guarda, ve lo sto dicendo affinché proprio lo capiate, e poi partite con la diminuzione, capito? Non vi serve altro, cioè voi con queste due potete fare tutto quanto, va bene? Una è per aumentare qualcosa, una è per decrescerla, diminuirla. E... e quindi, capito, io vi consiglio in tantissimi casi di utilizzare questa qua, capito? Anche nei casi del raffreddore, eccetera. Diciamo che queste due sono molto generali e funzionano alla grande. Anche su talismani, eh, potete farla, potete fare su carta tranquillamente, solo che dietro ci scrivete anche l'intenzione precisa e lo caricate, cioè, mi, mi vorrei spiegare, è inutile che fate questo, dietro ci scrivete l'intenzione e lo date alla persona, non serve a niente, è un talismano, non è un amuleto in questo caso, va bene? Mm, se, lo potete naturalmente fare anche come amuleto, però io vi ho detto un attimino il passaggio in più perché deve essere un emanatore di qualcosa, va bene? Anche come amuleto, comunque ci potete provare, glielo date via. Se lo volete fare come talismano, fate piccolo rituale, come vi ho spiegato, mh, con questo qui in mano, mentre, mentre l'avete vicino alla bocca, lo pronunciate tante volte, abracadabra, bracadabra, rakadab, akadah, a e partite ancora, capito? Deve diventare una, una specie di canto, una specie di litania, ecco. E a un certo punto sentirete proprio tra le mani questo talismano che è carico. Cioè, no, voi potreste continuare per un giorno intero e non gli aggiungete nulla di niente. Quando è bello saturo, voi lo mettete al collo della persona. Punto e basta, capito? Non c'è da fare altro. Diciamo solo, magari, che questi due sono generali e meravigliosi. Ve li consiglio veramente. Questi quattro sono specifici, va bene? sono molto più specifici e per utilizzarli dovete un po' rifletterci e programmare bene il discorso, perché è abbastanza facile squilibrare eh, qualcosa, va bene? Cioè, Usate la vostra saggezza per fare queste cose, um, soprattutto il fuoco può portare tranquillamente infiammazioni cutanee, infiammazioni di qualche tipo, va bene? Alla stessa maniera, se avete le infiammazioni eccetera eccetera, chi vi vieta? Se avete delle infiammazioni, chi vi vieta di 1. Come vi ho spiegato, come si lancia, eccetera eccetera mettere la mano sopra l'infiammazione e fare l'acqua, punto 2. Oppure fare un talismano vero e proprio quindi fate questo su carta, per bene, con le lettere ebraiche dietro ci mettete guarisci l'infiammazione se c'è una persona per nome e cognome uh, così si fa 3 mm, prendete un bicchiere di acqua stessa cosa quindi bella piena una acqua quindi pensiero, bria, emozione, yesira e poi partite con assia la formula magica che però vi connetterà al divino perché è una combinazione è un nome divino in qualche modo no è una combinazione di lettere divine e quindi sopra il bicchiere diverse volte Okay? Per esempio, tre volte è sufficiente, ma potete fare di più se sentite di fare di più, punto. Non c'è da fare altro e dai da bere alla persona questo, questo bicchiere, va bene? Questo è quanto vi volevo dire questa sera. Sono molto contento perché c'è davvero <ride> del contenuto. Mi auguro eh, di esservi stato utile. Concludo questo video dicendo, come sempre, che tutto ciò non si sostituisce al parere di un medico, non si sostituisce alla medicina occidentale, eccetera, eccetera, assolutamente, perché, eh, sempre detto, secondo me Refael, che è l'angelo della guarigione, adesso, nel 2022, è lì, è nella medicina. Quindi la medicina non solo non deve essere trascurata, ma anzi deve essere ancora di più conosciuta, semmai. Capito? Quello assolutamente sì, e però naturalmente eh, con la magia ci siamo, ci si è sempre aiutati eh, anche nella guarigione, anche per avere un benessere a livello energetico, a livello psichico, a livello forse spirituale e questo livello spirituale però porta anche dei benefici a livello materiale, quindi assolutamente il mio invito è a provare senza sostituire comunque nulla a a niente ok abbiate una buona giornata carissimi spero di esservi stato utile e ci vediamo allora nel prossimo video tra qualche giorno in cui vi insegno veramente un talismano sempre con questa parola di potere per la protezione per avere protezione personale psichica e spirituale